Tutti benvenuti alla piccola biblioteca di montagna. Oggi vi presento brevemente: C'è un cadavere in biblioteca di Agatha Christie, il libro che vi ho detto che ho trovato assai divertente. Ehm, C'è un cadavere in biblioteca, cioè a un certo punto nella casa di un nobile inglese e ci si sveglia al mattino e la servitù avverte la signora che in biblioteca c'è un cadavere e la signora resta da un lato impassibile, molto british, dall'altro eh, stupefatta e siccome ha un'amica, la sua più cara amica è Miss Marple, immediatamente la chiama prima ancora di chiamare la polizia. Il marito della signora in questione è un, è un colonnello in pensione ed è lui che per qualche motivo è il primo sospettato dell'omicidio. In realtà il povero uomo non aveva nulla a che fare, nemmeno conosceva la ragazza. Perché vi ho detto che è divertente? Intanto è una trama un pochino più complessa del solito. Poi c'è tutto il fil rouge del romanzo è eh, legato al discredito della gente, che la gente del cinema ha eh, in questi piccoli paesi dove tutti spettegolano, spiano mm, e sono attaccati ai vecchi valori di una volta, ai valori vittoriani. E in realtà. Eh, sì, questi personaggi del cinema sono un tantino sopra le righe, ma come lo sono per esempio anche i colonnelli in pensione, eh, queste signore che eh, sanno vivere, eh, sono vissute sempre di privilegi, per cui niente le smuove, e tuttavia le donne eh, riescono poi, Miss Marple, e eh, la signora in questione riescono a risolvere l'omicidio, ehm, a trovare le motivazioni vere e i veri colpevoli e insomma eh, anche il mondo del cinema non viene forse rivalutato ma viene sicuramente eh, non più demonizzato anzi un, tutto il, il romanzo è giocato sul contrasto tra il, il vecchio mondo e il mondo moderno che ha sicuramente dei difetti ma anche dei pregi come il vecchio mondo eh, che eh, invece era convinto di essere il depositario di tutti i valori fondamentali e poi in realtà è più che altro una parvenza e ci sono tante battute, tante battute simpatiche, ironiche, eh, uno humor appunto british. Il prossimo eh, racconto che vi, di cui vi parlerò sarà il eh, romanzo numero 2 di Gamache e poi alternerò con questo autore nuovo di cui vi ho già parlato, nuovo nel senso che ve ne parlerò per la prima volta, che si chiama Nesser, e, ehm, e niente, vi ringrazio di avermi ascoltato, spero vogliate iscrivermi perché è importante se vi iscrivete e, e, e se mi mettete un like, lo sapete. Grazie a tutti, ciao!